E eh, ciao a tutti, sono Mr. K, sta arrivando Mr. K, gli amici di Crino, ciao a tutti, ciao. Come with me for my sì? Ciao, no. guarda che sto arrivando, eh. sì, 5 minuti sono lì. Smettelo di fare pirla che ti vedo. Amici di Crino, bentornati con un nuovo video di Mr. K, oggi parliamo di Speedmaster. Come avrete certamente notato, ho qui con me un grandissimo amico, il mio pupazzo a forma di peperoncino, perché ve lo spiegherò alla fine di questo video, quindi per ora, Mr. Pupazzo, ci saluto. Ah, eccolo, perfetto. Eccola qui quindi la nostra Speedmaster, che è una punta rettificata per metallo realizzata nel nostro mai famoso acciaio AISI M2. Un ottimo compromesso tra tenacità e durezza. Caratteristica principale della nostra Speedmaster è la sua testa, che vi faccio vedere meglio in grafica. Da. Allora, aspetta, no, però diciamo, sta nella testa. Infatti... Speedmaster infatti presenta due taglienti, l'affilatura della testa della nostra Speedmaster infatti presenta due taglienti non continui. Il gradino che si viene a creare tra le due parti di ciascun tagliente funziona quindi da rompitrucciolo. Questo fa sì che durante l'operazione di taglio su alcuni materiali a truciolo lungo come ad esempio l'alluminio, e alcuni acciai al carbonio, il trucciolo venga spezzettato in tante piccole parti evitando così di attorcigliarsi intorno alla punta. Seconda caratteristica della nostra testa della Speedmaster la parte centrale del tagliente che presenta una filatura a 118 gradi che insieme alla filatura a split point consente anche con l'utilizzo di trapani portatili una fase di centraggio molto molto molto agevolata per cui potresti farcela pure tu non voi eh, dico quello lì la parte finale invece del tagliente presenta un'inclinazione di 135 gradi e voi mi chiederete perché questa differenza di affilatura? la differenza di affilatura tra le due parti del tagliente fa in modo che l'usura del tagliente stesso avvenga in maniera più omogenea sulla nostra Speedmaster rispetto ad una punta artificata standard. Durante la fase di rotazione, infatti, di una punta cosa succede? Succede che la parte di tagliente verso l'esterno viaggia a eh, che stavo rotando? Cosa succede infatti durante la rotazione di una punta? Succede che la parte di tagliente situata verso l'esterno viaggia ad una velocità maggiore rispetto alla parte di tagliente situata verso il centro e questo fa sì che quindi il tagliente esterno si usuri molto prima. Nella nostra Speedmaster invece essendo la parte di tagliente situata verso l'esterno affilata a 135 gradi quindi meno aggressiva e la parte interna situata verso il centro affilata a 118 gradi quindi più aggressiva la parte interna più sottoposta a sollecitazioni rispetto alla parte esterna. E questo compensa il fatto della velocità di rotazione, quindi un consumo omogeneo del tagliente dall'interno all'esterno. Quindi tutto chiaro. In caso foste ancora un po' scioccati da queste rivelazioni, vi faccio vedere un paio di esempi. L'elica standard a 26 gradi, tipica anche di tutte le nostre punte rettificate, garantisce comunque un'ottima evacuazione del trucciolo. Altra caratteristica tipica della Speedmaster sono i pianetti anti presenti sul codolo. Posti a 120 gradi in dall'altro e sono messi in corrispondenza delle tre griffe. Del mandrino. Questo permette quindi una piena trasmissione della potenza dell'elettroutensile durante le fasi di foratura. La nostra Speedmaster è sicuramente una punta indicata per il taglio professionale su acciai legati, inox, alluminio, ferro e tutti i metalli in genere. Sia nell'utilizzo su trapani stazionari, sia con trapani portatili. Questa quindi era la nostra Speedmaster troppo. Continuate quindi a seguirci sui nostri social cercando CrenoTools e le Mirabolanti. Continuate quindi a seguirci sui social cercando Crenotools per le nuove Mirabolanti avventure di Mr. K. Vi ricordo che, anzi, vi anticipo, che questo mese avremo delle novità, una nuova rubrica dedicata ai nostri clienti. Quindi. Ci vediamo a fine mese. Ah sì, no, aspetta! Prima di andare vi avevo promesso un segreto, per cui. eccolo qui. Lui è Mr. Pepper. E vi devo dire una cosa, non ve la dico. Basta. Sto forando che io non mi disturbare. Ah, uh, domani sono X Factor. Eh? Carino?